Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video io mentre stavo assaporando il mio bel limoncello di fine serata mi è arrivata una notifica che Logitech ha fatto uscire una Pro Series Pro Racing Well nuovo Direct Drive da 11 Nm allora o sono caduto io da... <ride> dalla sedia e non mi sono reso conto Logitech ragazzi finalmente presenta a questo punto eh, appunto il suo Direct Drive lo stiamo vedendo insieme lo sto scoprendo insieme a voi proprio in questo momento qua compatibile con PlayStation Xbox e ovviamente anche con PC eh, eh, ovviamente le caratteristiche tecniche sono qua le sto guardando insieme a voi e eh, niente cioè, cioè, sono sono quasi scioccato da questa, da questa notizia Bella risposta con questo force feedback rivoluzionario, come dice, basato su vent'anni di esperienza. Eh, non ho veramente avuto il tempo di eh, potermi documentare, ho detto devo assolutamente condividere questa notizia, magari voi la sapevate già, eh, con eh, l'anno Noris addirittura che eh, ha recensito questo volante dicendo che trova un feeling particolarmente... Eh, buono per questo eh, Direct Drive Ragazzi eh, Nuova generazione per Logitech 1099 euro eh, Eccolo qua Per questo Direct Drive Logitech G Pro Racing Well Direct Drive Professionale come lo chiamano loro Poi Nuova pedaliera ragazzi cioè, Vi faccio un'anteprima così Perché sto veramente scoprendo eh, la gamma Logitech quindi con anche una pedaliera a cella di carico eh, sto guardando proprio in questo momento insieme a voi vediamo se ci sono specifiche tecniche pesa 5.02 eccetera però non parla di eh, non parla di quello che è cella di carico d'altro per il momento e per quanto riguarda il volante la base che ci interessa di più eh, praticamente ho letto su una storia su Instagram. Così sono capitato 11 Newton metri, non ne so di più, ragazzi. Volevo solo condividere questa cosa. Magari voi lo sapevate. Se avete più dettagli e specifiche, eh, in ogni caso, anche se dovesse essere eh, un entry level, perché poi bisogna vedere le caratteristiche, eccetera. Boh, se è un 11 Newton metro, dovrebbe essere quello eh, compatibile con Xbox, con PlayStation pc ovviamente è un grande colpo di mercato per logitech che già ha la sua ehm, schiera di eh, clienti fedeli per un prezzo dove c'è la corona compresa a 1099 euro non lo so tutto da valutare ragazzi eh? però ammazza ragazzi e botta stasera vabbè io continuo a bermi il mio limoncello ragazzi se questa notizia bomba che probabilmente sono io che non, non l'avevo visto, non lo sapevo. E vi è piaciuto? Lasciate un pollice in su. Non esitate a commentare qua sotto, ditemi cosa ne pensate. Magari avete notizie, chicche, eccetera, eccetera. Che poi sarà modo per poter fare altri video. Non esitate qua sotto, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Ragazzi! Pro Rising Well della Logitech, novità assoluta. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio, è tutto, un abbraccio, ciao!